Zombie Apocalypse. Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti. Come state? Spero bene. Allora, nuovo video vlog anche stavolta e bye. <coughs> Scusate un po' per la voce, ma ancora ci deve essere un po' di miglioramento, ma piano piano ci siamo. Voi tutto bene? Scusate un po' la capigliatura il resto ma mi sono appena svegliata, appena, dalle otto e un quarto, e mezzo mi sono svegliata. Non è tanto presto ma non è neanche tanto tardi. Dunque, come, come state? Spero bene. Allora, eh, questo è un video vlog appunto per stare un po' in vostra compagnia e spero che vi possa piacere. Sì, lo so, o la faccio un po' da chiula, come si suol dire, o guardo dei dettagli. E niente. Ehm, quindi, cosa dire di bello? Volevo proprio uscire, ma con questa giornata non fa uscire. Già sono ancora pieni, tutta piena, come si può dire, intasata e quindi ancora non fa uscire. Perché devo fare un sacco di visite ancora per quanto riguarda la mia influenza e vabbè il mio raffreddore non mi dite influenza perché l'influenza è tutt'altro ma comunque sì il mio raffreddore sono un po' gonfi da una parte mi sto sgonfiando sono sto facendo un aerosol da un bel po' di tempo quindi niente ragazze era solo per aggiornarvi un po' della mia situazione salute come sto come non sto e, e nulla quindi al momento sono qua a casa, come potete ben vedere. E nel frattempo, anche ieri, mi sono dedicata un po' a me stessa. Mi ho fatto una bella doccia calda, mi ho lavato i capelli. Mi li ho fatti pettinare mia nonna perché i miei capelli sono terribili, allucinanti. Quando li pettino vado fuori di testa perché non so bene come destreggiarli, Quindi mia nonna, top, mi ha aiutato a pettinarli. Quindi le sono veramente, non solo grata, ma la ringrazio di cuore, tanto di cuore così, già. E niente, adesso mi devo lavare la faccia, mi devo lavare perché eh, non ho ancora avuto tempo di lavarmi la faccia. Quindi niente, eh, adesso mi lavo la faccia con l'acqua micellare e ci vediamo dopo. E niente, come qua, mi ho appena lavato la faccia, mi ho messo la cremina, ma non lo so se mi truccherò o meno, non ne ho idea, Ciao! Perché innanzitutto, ragazzi, sapete una cosa? Che oggi ancora sono in alto mare con l'appunto, non so se lo, quante volte l'ho detto, ma sono in alto mare con, la mia, la freddo, con il mio raffreddore. Quindi. Uh, vabbè, niente. Allora, ho chiudo tutte le luci. che bella luce che c'è, fantastica questa luce. Nonostante fuori non è bellissima la giornata a me questa luce mi impedisce di usare la ring light vabbè niente quindi che dire di bello ah oh, mi ha preso la canestra che bello wow guardate non me ne ho neanche accorta mi ha preso la canestra buonissima che non so quanto costa boh non è cara comunque la canestra molto buona sì. e niente già questa faccia da chiolo che ho non viene per nessuno uh -huh. già e quindi niente ehm, a parte i capelli sparazzini che ho però mi piacciono così come sono a parte sto ciuffo che non ne vuole sapere di stare al suo posto vabbè uh -huh. e niente volevo almeno Fammi le sopracciglia Perché così non mi piacciono C'è una è mezza mozzata E l'altra Lasciamo perdere Boh, se no queste però girano così Già E niente Quindi ragazzi Che dire ehm, Vabbè, a parte che ho Ops, scusate a parte che c'ho... Aspetta, tornatemi un attimo, secondo... È un po' tremolante quel bastone del selfie, cioè questo qui. Non è più come prima. Mi sarebbero prendere uno nuovo, ma per adesso non ci penso. Comunque questo è il mio outfit di stamattina, con le, cioè con le immagini di Snoopy, che è bellissimo, adoro. E poi qua ho le mie, mie pantoffoline della Dr. Show, bellissime. Con questo pigiama che è bellissimo, mi piace da morire. 8 siamo, 5 punti di video già sto registrando. Già. E niente, stiamo guardando se volevo chiudere la luce, insomma che io cosa voglio fare. Bu. Vabbè. Fuori fa un freddo allucinante, non so se si capisce. Aspettate un attimo. Vedete? No, non si capisce, aspettate. E ecco qua, questo è il tempo come si presenta stamattina. Vedete? Non è il massimo, ecco perché mia nonna mi fa uscire, cioè non è che mi fa uscire, sono io che non mi vado a uscire per non prendermi un altro colpo d'aria e arrivo a, di affrontare un secondo doppio raffreddore, quindi grazie ma anche no, <ride> però almeno eh, vedete, vabbè non ci fate a caso tutto il disordine che c'è, siate clementi ma questo è quello che c'è nel mio poggiolo. Perché io abito al terzo piano e mezzo, ecco perché vi faccio vedere come è la facciata di oggi cosa si vede da casa mia, capito? Ecco perché. E niente, ragazzi, ritorniamo alla base. Eccomi qua, nulla, tutto il mio splendore, se così si può chiamare. E niente, sono le adesso. Sono le 10:36, perché sapete che vado l'orario. Perché, eh, per guardare, per cercare di avere nuovi spazi, nuove cose, nuove idee. Nuovi spazi, è brutto dire. No, vabbè. Comunque, per stimolare la mia creatività, fare altri video. Che ancora non ho in mente di quali. Ma va bene, i dettagli sono. Io, nel mio feed di TikTok, non ho ancora trovato una, una ragazza che fa dei video virali. Qualche, anzi, non una ragazza, qualche ragazza che fa video virali per eh, il trucco. Boh, vabbè, dettagli, niente. E quindi non lo so. Cosa vi racconto stamattina? Vi racconto che... Eh, eh, vabbè, sogni sogno non ve lo posso raccontare perché è troppo personale e non va bene. Però ho sognato una persona che mi piace molto, e mi piace tuttora. Però è meglio chiudere e chiudere i paletti che è meglio, chiudere, chiudere le, le persiane dell'amore perché non so mai qualcuno potrebbe capire chi è quindi è meglio evitare e niente, eh, anzi se riesco taglio questo pezzo se non lo lascio vediamo e niente quindi eh, a parte quello ho sognato <coughs> che stavo scappando da una guerra bruttissima cioè dall'olocausto della dell'auschwitz perché stavo Praticamente eh, ho fatto questo sogno. Prima era a casa di mia madre, che mi stava dicendo: Sposati questo uomo che ti piace tanto, questo ragazzetto che ti piace tanto. E poi, infine, come si sa, che il 99% uno fa sogni, mille sogni in una notte. Io mi sono sognata: Prima uno che mi piaceva e li dovevo sposare, con mia, eh, mia madre che faceva leva di sposarmi. E poi, da una parte, mi sono sognata che ero al confine della Svizzera stavo scappando dagli spari della guardia di, dei tedeschi, non dico altro cosa, eh, con i cani che mi correvano dietro e, e c'era un'altra persona eh, vicino a me che era ferita. A un fianco, quindi ho detto perché non scappare, quella mi diceva ma tu come stai? e le dicevo io come, sta tu come stai? e le dicevo io sono ferita, non importa, scappa lo stesso, scappa, scappa, che voi ci veniva dietro Stato, il fatto sta che io scappavo, scappavo e quella rimaneva indietro, vabbè, rimaneva indietro nel senso che rimaneva indietro di passi e io sono riuscita per fortuna mia a scappare e a rifugiarmi in un posto che non so come si chiama, sempre al confine della Svizzera, e in una bella casetta dove non sto qua a raccontare tutto perché sennò non ne esciamo più. Comunque, mi è piaciuto molto questo sogno: non il sogno della, della guerra, il sogno che finalmente eh, riuscivo a scappare. però il resto mi è piaciuto: il fatto dell'amore. Vabbè, chiudiamo vediamo un discorso che è meglio, e niente, quindi. È tutto molto bello quello che mi piace raccontare, sì. Aspettate un secondo che voglio stoppare un attimo. Allora, ho messo la cover perché con la cover almeno sta fermo il telefono e non si muove di un millimetro. Però a mettere il cavalletto non fa, ragazzi, perché eh, il cavalletto lo agita, lo, lo, lo, lo muove troppo. Vedete come fa? Aspettate un secondo. Quasi quasi sistemo alcune cose che mi hanno comprato. C'è della carne la metten prima, io non so perché, non me ne sono accorta, ma vabbè, i dettagli ci sono. È proprio la carne ho scordato. Eh sì. Questa cazzo sono? No, ok, meno male. Bene, metto qua dentro. E vi riprendo Eccomi qua. Allora. Cosa vi stavo dicendo? Che. Quanto siamo arrivati a 4 minuti di video? Ok, che praticamente finalmente eh, tutti questi sogni ogni tanto vanno e vengono, nel senso che anche se mi spavento la notte perché mi sveglio e mi risveglio, faccio delle giravolte nel letto che non viene bene nessuno per i sogni che faccio, però vabbè ci sta ragazze, non possiamo sempre averla vinta noi anche nei sogni. Per fortuna c'è il, il tempo di scappare anche nei sogni, cioè c'è, come si può dire, non il tempo di scappare, perché altro, il, non viene a mente il termine specifico, il, um, non viene a mente, aiutatemi, allora aspettate un secondo. Che per fortuna abbiamo scampo libero per scappare, che abbiamo scampo, ecco cosa vuol dire, che abbiamo una via di uscita per poter scappare dai pericoli. Cose, cose persone o via discorrendo, quello che volevo dirvi semplicemente. Ah, mi ha tanto del problema, ha preso anche il pane, perché quello è importante, il pane. Non so se l'avete visto, ve lo faccio vedere, Opa, il, pane. È il pane. Il pane serve sempre in casa, sì. Perché, non so, ultimamente ho visto tanto la passaggio di mangiare pane. Vabbè, il pane fa bene per l'ulcera, perché me l'hanno anche raccomandato. Mangiare pane, latte, eh, formaggio, e... Eh, vabbè, latticini ne mangio pochi perché non ce la faccio, ragazze. viene mal di stomaco a mangiare troppi latticini. Però quando si tratta della pizza... <ride> che buona, la pizza è troppo buona, mi piace. Aspetta che vi poggio qua, se ci riesco, ok non cadete Ups. ok così va bene siete sopra un coso lì per vabbè, non so come chiamarlo un portatorta vi ho appoggiato perché anche lì quando vi poggio il telefono sul portatorta eh, per appoggiarlo sopra l'astuccio e per guardare i video su youtube non ho altro dove appoggiarvi quindi poggio qua avere ah, il cavalletto ma è un cavalletto che non serve a niente quindi vabbè mi dovrei lanciare la ring light quindi niente, ragazze e, e ragazzi miei, mi sta piacendo un botto eh, questa canestra. Vi ribadisco, è troppo buona, mi piace da morire. Eh, allora, non so dove ho fatta questa canestra, non ho idea. Ci sarà scritto da che parte, le origini. Ah, di luogo santo, eh. Di luogo santo. Quindi fa fatta in Sardegna è buonissima. Di luogo santo, molto buona. Mm -hmm. Così la provenienza, pare che sia di luogo santo. L'ho letto qua, nonostante non ho gli occhiali, mi sto arrangiando. Però ho letto che è di luogo santo, sì. E niente, la provenienza è quella. Quindi ragazze, eh, se mi viene fatto più tardi, mi... mi, mi sgranocchio un po' di questa canestra col te, ma anche dopo pranzo se voglio col caffè mi zuppo un po' di questa e sono a posto perché il caffè anche se ho l'ulcera non ci so rinunciare ragazze mie sono fatta così mi piace avere il caffè è un rituale che facevo quando quando un rituale, un rituale che faceva più che altro mia madre quando era ancora con me quando era ancora in vita a a me e niente quindi questo rituale lo voglio portare avanti io che sono la sua figlia che sono sua figlia e portarlo avanti finché ce la faccio poi quando non potrò più prendere caffè amo in pace pazienza non muore nessuno comunque niente la canestra è troppo buona ragazze, è cara ma non ce n'è come la canestra i biscotti ho provato a mangiarli ma non ce la faccio non... non... Mi danno un senso di, di fastidio allo stomaco, di tutta la bocca dello stomaco. Sono troppo. Sono con le uova, tra l'altro, i biscotti. Quindi, no. Col cortisolo che prendevo, che continuo a prendere, e l'antibiotico, preferisco prendere. Ve li faccio rivedere. Questi qua, questo sono la canestra, e sono buoni. E proprio perché non ce l'hanno l'uovo? Questi. Se non erano, non hanno uovo. Boh, non li vedo. Comunque, sono buonissimi. C'è poco da dire, da fare niente, poi fatemi sapere come state piuttosto, state bene come vi vanno le giornate da voi in Lombardia io le sto passando continuando a pensare a che video fare queste cose così e poi sto cercando di anche darmi una una, come si può dire come posso spiegarmi Sto cercando un po' di, di pensare a star bene, anche di guarire da questo belletto raffreddore freddore che non mi passa più. Tra tosse, stanuti, moccio con le penevette, sono a concia, io sono ben ridotta per le feste, vabbè, niente. Quindi... Eh, Oggi no, non ho detto se mi state chiedendo, se, se mi state chiedendo, ma oggi rimarrai tutto il giorno in pigiama? No, tra qualche attimo vedrete, di sicuro vestita, nel secondo video vi vedrete vestita, non per questione che non sono sicura di quello che voglio fare, se voglio stare vestita o in pigiama, perché secondo me è bene che dopo un po' mi vesto, infatti lo farò, lo farò magari qua in sala, in cucina per te. Di là c'è, ho aperto la finestra non voglio prendere una sbatolata di, di, di corrente alla gola. Già sono pesata, sembra non so cosa con questa gola qui. Non commento, vabbè, non voglio tirare, non voglio tirare brutte parole a, a questa gola, nel senso che non voglio dire brutte cose, ma diciamo Petra, ma cosa mi sento con questa gola? Con questa golaccia che ho. E niente, adesso io mi sa so che mi vesto veramente, perché non ne posso più, anche se non mi trucco né niente, però almeno mi vesto, torno subito. Ed ecco qua, mi sono appena uh, messa, un, non dico un gingheri però almeno mi ho fatto le sopracciglia, perché così erano inguardabili, veramente. Non mi ho messo correttore né niente, sono tutta acqua e sapone, non posso dire, a parte le sopracciglia, perché così non ci potevo stare, ragazze mie, ero troppo... Non dico sciatta, però mi sono voluta mettere un po' a posto, almeno queste, le sopraccigliucce e niente. Scusate un po' per l'attesa, quanto sono? 11 minuti di video in registro. sì. E niente, ehm, che dire. Io adesso tra poco chiudo il video, perché veramente, altrimenti sono più annoia troppo. Volevo fare al massimo, non so, 12-13 minuti di video, ma non è possibile perché... Voglio fare anche altri contenuti, quindi vediamo cosa ne esce fuori. Già, e niente eh, che dire di bello. Se questo video vi è piaciuto, non vi resta altro che mettere un bel like di supporto, un commento al, al video e nulla. E se vi va, iscrivetevi al canale YouTube. Un bacio, e seguitemi su Instagram e TikTok anche se sono sempre poco attiva da un bel po' non so perché non so cosa mi succede ma ultimamente sto tralasciando tutti i social, perdonatemi non me ne vogliate e niente, ciao